eccoci qua perché oggi recensiremo questa centrale elettrica portatile chi mi conosce sa che ho fatto dei video sul fotovoltaico sul creare energia fai da te in poter produrre dell'energia infatti se volete vedere il video lo trovate qui sopra con pannelli fotovoltaici eccetera ma oggi volevo testare questo prodotto ringrazio la ditta vdl che mi ha inviato questo prodotto se volete acquistarlo trovate il link in descrizione oppure nel primo commento che troverete qui sotto quindi andateci a dare un'occhiata perché come potremmo vedere è un prodotto davvero valido perché io già l'ho provato adesso ve l'ho impacchettato per farvi vedere il video completo quindi se non siete iscritti al canale fatelo e se volete dare un supporto al canale potete andare a scansionare questo QR e così aiuterete il mio canale eh, per portare nuove Nuovi video, nuove tecnologie, poter fare test e quant'altro Quindi datemi un buon supporto Quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo qui Allora senza che vi faccio vedere tutto lo spacchettamento Io ve lo preparo subito qua 3, 2, 1 Eccolo qua, ce l'abbiamo esattamente qui Lui è pesa penso 12 kg Però devo dire che è davvero costruito bene Perché è molto compatto Questo lo togliamo così non ci dà fastidio e riceveremo il cavo per caricarlo ovviamente se non possediamo dei pannelli solari oppure la ricarica da auto quindi se vogliamo portarcelo in giro in auto oppure in camper oppure in furgone che abbiamo bisogno di fare dei lavori con questo possiamo caricarlo direttamente dallo spinotto poi abbiamo eh, un altro spinotto per collegarlo ai pannelli solari perché questo qua può essere collegato ai pannelli solari Alla carica da casa Carica da auto Quindi è un multiuso Ha 1200 watt di eh, inverter Con uno spunto di 2400 Quindi può girare praticamente quasi tutto Poi abbiamo Vi faccio vedere subito qua Queste prese Allora qua abbiamo Prese per 3 ampere 12 volt quindi abbiamo per l'alimentare dei motori quindi come vedete qua c'è un pulsante oppure possiamo metterci un accendisigari qui o collegare qualsiasi cosa che funzioni con un accendisigari poi abbiamo eh, abbiamo qui due porte usb ok poi due porte eh, usb no quattro porte usb c quindi possiamo collegare i nostri telefoni, i nostri smartphone e abbiamo qua anche, un, diciamo una, luce, un, un, anche una luce di supporto perché questa qua lampeggia pure. Quindi andiamo ad accendere, vediamo un po', teniamo premuto per l'accensione. Io adesso l'ho caricato, eh, ve lo dico, infatti ci troviamo 100% di batteria, questo vi farà vedere il 100% della batteria quanto rimane di scaricamento qua sopra nella parte input troveremo, adesso è zero ma input significa quanto corrente sta assorbendo lui, quindi la ricarica sotto quanta carica o quanta energia sta inviando ma adesso noi andiamo a fare una prova, anzi prima di tutto vi faccio vedere questo, che è anche una cosa in più, teniamo per molto vedete così, e si, e si spegne, una luce di emergenza nella parte destra vediamo che abbiamo l'output qua sarebbe uno scompartimento dove andiamo ad aprire e abbiamo le nostre prese quindi da qui possiamo collegare le nostre sciuco o le, o diciamo le spine a tre da quest'altro lato, perché da quest'altro lato abbiamo quest'altra porticina che se andiamo ad aprire qua troveremo appunto l'ingresso per collegarlo alla nostra corrente di casa o in qualsiasi posto, troviamo una presa ovviamente, poi da questo lato qui troviamo per caricare attraverso i pannelli solari oppure attraverso questo qua che vi ho fatto vedere prima, molto molto semplice, molto utile, poi di qua abbiamo uno due ventole, anche di qua, uno e due ventole per raffreddare l'inverter che ha all'interno un inverter molto potente perché devo posso dire molto potente perché io l'ho già provato infatti vi faccio vedere in questa, in questa clip ecco sto facendo un test allora abbiamo 19 minuti a 200 gradi sta girando il pollo collegato a questo e devo dire che sta assorbendo il, diciamo il massimo della potenza a 1.200 mm, 31 minuti di rimanenza di carica Però è interessante Adesso facciamo sto test e vediamo cosa succede mm, Ma che bontà Eccolo Devo dire che siamo arrivati al 45%, mancano vabbè 13 ore, adesso a zero certo, 45%, ha consumato il 55% della sua batteria, quindi un po' più della metà, ma ha, ha retto 20 minuti, a 200 gradi una friggitrice ad aria, devo dire che sono molto soddisfatto, ma adesso mi mangio la, car la carne. Ebbene, come avete visto eh, sicuramente con questo ci potrete cucinare e veramente fare qualsiasi cosa, anche perché io ho usato la massima potenza in, quel, in quella friggitrice ad aria, eh, 200 ⁇ gradi 20 minuti e lui ha consumato la metà della sua batteria, delle sue performance e quindi volendo lui riesce tranquillamente a tenere un pranzo e una cena per dire ma adesso facciamo in modo pratico vediamo eh, quando attacchiamo qua qualcosa cosa succede andiamo a prendere ecco qua io adesso vi ho portato un phon e una piastra queste sono quelle di mia moglie che usa speriamo di non fare macelli poi andiamo a collegare dalla parte destra la nostra presa perfetto c'è il pulsantino perché qua di lato c'è il pulsantino per attivare ok adesso lui è pronto per emanare energia andiamo a accendere non so manco come si accende qua ok si è accesa andiamo a 230 gradi ok adesso la piastra sta andando a 230 come vediamo qua sta assorbendo 370 watt di media 350 vabbè adesso va piano piano a scendere perché si sta scaldando quindi Avrà sempre meno bisogno di corrente, però devo dire che sì, mi sono già bruciato, ho sentito friggere il dito. Comunque, come vediamo se noi teniamo accesa questa, che dura ancora 4 ore la batteria, quindi 4 ore ne basterà avanza, andiamola a spegnere, perfetto, adesso facciamo il test con il phone, perché questo qui a 2200 watt lui ne ha 1200 disponibili ma di, di picco a 2400 quindi può andare a far accendere questo e a farlo girare quindi andiamo su 1. mettiamo un po' di calore 500 watt Ok, qua siamo a 850 watt di consumo. Come vedete qua la batteria sta scendendo. Andiamo a mettere la massima velocità. 1000. Questo qua è caldo. Sì. 1000. Andiamo a spegnere, perfetto, mi diceva che avevo ancora 27 minuti di batteria. Possiamo vedere come con questo test abbia consumato il 3% di batteria. Molto molto bene, uh, ma che dire, vogliamo farci un caffè? Facciamolo. Perfetto, vedete qua ho la mia macchinetta dell'espresso elettrica. Eh, se volete anche questa su, qua sotto trovate il link in descrizione eh, se vi interessa la caffettiera eh, sono molto contento quindi andiamo ad attivare adesso così sta per fare il caffè quindi sta dicendo che 500 watt sta uscendo di lui 500 watt per fare il caffè andiamo a vedere quando finisce di fare il caffettino ok ci siamo quasi qua stiamo in registrazione ma Sto vedendo in diretta che ci stiamo facendo il caffè Vediamo, vediamo qua come siamo messi Siamo sempre a 500 Ogni tanto fa dei picchi di 500 Perché probabilmente scalda l'acqua Però, ecco, vedete Possiamo vedere qua Lui sta facendo il caffè Vediamo Sì, sì, c'è Non pensate che sia sporca Ma è solo perché questa è la trasparente e quindi prende il colore del caffè, quindi non è sporca, è pulita ebbene sì, mentre io mi vado a versare il mio caffettino fatto con la mia centrale io questo me lo godo, però devo dire che è un accessorio davvero pazzesco perché io avevo le batterie al piombo e non erano così performanti mi si scaricava molto molto in fretta ma le, questo qui ha le batterie l'IFEPO 4, quindi con queste possiamo avere un'energia, una scarica molto più ampia e, e poi ha 3000 cicli di, di vita. L'azienda che me l'ha dato te lo garantisce per 3 anni, 3 anni questo qua quindi davvero fantastico, sono molto contento io ringrazio VDL per avermelo inviato ovviamente ci sono tante varianti di questo ci sono quelli da 2400, quelli un po' più, meno performanti ma sempre con batteria a litio andate a vedere, io vi lascio il loro link eh, per acquistare questi qua e anche del loro negozio quindi mi raccomando e seguitemi, lasciate un mi piace, accendete la campanella e scansionate qui questo QR se volete sostenere il canale eh, quindi mi farebbe molto piacere e mi aiuterete ad andare avanti con queste tecnologie fantastiche mi raccomando rimanete sintonizzati e farò altri video al riguardo perché eh, insieme a un mio amico che è un vero elettricista faremo una, un video dove scaricheremo completamente questo, questo centrale lo manderemo All'estremo vogliamo vedere quanto riesce a resistere. Quindi seguitemi, rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!